Questo succede proprio spesso, frequentemente quando le sfalde non ci stanno precisamente bene quando uno si domanda ma dai, su, perché quando uno non le, non le scardina tutte quante le partelle poi dopo dice ma vabbè sarà stato un po' di profattino, lui non avrà sentito però io personalmente insomma mi sono spiegato chiaramente, non è che ho masticava via delle pantalle Le persone dopo non, non potevano più C'è la Ma me vuoi mettere a fuoco? Oh Senti Io avrei delle domandine per te Ma tu sei disposto? Perché tu vieni qua Per vedere il video di me che ti dico delle cose a te Ma io avrei delle cose Io da chiedere a te ma Non si può fare un po' che ritornano anche? Eh? Come delle domandine? Sì, ho delle domandine. Perché c'hai delle domandine? Ma perché mi piace ascoltare, capire? Non è che sto qua come una macchinetta a fare un video tutti i giorni. Non me l'ha raccomandato il medico, quindi se questi video servono a comunicare, eh, la comunicazione ha due vie. Bisogna che anch'io ascolto quello che tu hai da dire. Ma mi metti a fuoco sì oppure no? Ma che stai a mettere a fuoco il fuoco? Ma io devo stare a fuoco. Non sai che te faccio, ma? ma io te sgarello proprio. Perché io mo mi metto a fuoco da solo e tu ci rimani proprio di me. Lo vedi? Sono a fuoco. Più o meno ci sto. Dici, ma che video hai preparato oggi, eh? Ma veramente stavo un po'... Stavo un po' in dubbio su cosa raccontarti. Come in dubbio? Eh sì, stavo in dubbio perché ho fatto quasi 70 video. Ma non capito bene quali sono quelli che ti piacciono veramente, non hai capito bene quali sono quelli che mi piacciono veramente eh, no, non li ho capiti da chi lo potevo capire mazza ho fatto tutti quei mi piace, quei commenti eh magari a me me ne servirebbero di più che mi indicassero veramente qual è meglio eccetera, perché me ne avevi fatti tanti qua tanti qua, tanti qua, sembra che vanno tutti bene, io invece ho delle domande precise, hai delle domande precise e falle, allora domanda numero uno di tutti i video che hai visto, qual è il primo che ti viene in mente? Quello che ti ha colpito, che ti è piaciuto di più? Domanda numero 2: Che cos'è che ti piace veramente nei miei video? Che è particolare di Robin Hood, che non lo vedi negli altri video. Numero 3: C'è un tema, un interesse, un argomento, un qualcosa, un tipo di video che tu vorresti vedere di più? Qual è? Non lo sai dire? Attendo tue news qui nei commenti. Fammi sentire la tua voce. Thank <phone> you. <rings>